alla raga oggi un video un po' particolare come potete vedere. Volevo solamente consigliarvi il canale di Sounder, un ragazzo che conosco, che fa video molto molto particolari. Lui praticamente prende beat di canzoni famose e li ripropone con suonando oggetti di tutti i giorni. Un paio di Nike, delle M&M's, dei Bueno. Vi consiglio di andarlo a seguire perché è strafigo poi non sceglie mai lui gli oggetti da utilizzare durante il beat. Vi propone a voi e in base a quello che scegliete lui fa. Vi lascio uno spezzone velocemente di, di un suo video e vi lascio. Lascio in descrizione il link per seguirlo. È fenomenale.